Il dizionario enciclopedico delle mafie sia un'opera meritoria perché appunto, credo che ci sia bisogno di un'opera che sistematizza questo fenomeno che come non lo so, la garzantina della filosofia in Italia ha bisogno di essere tradotto appunto, in un'opera enciclopedica. Io penso che debba, dovrebbe stare negli scaffali di quasi ogni casa italiana. È stato molto interessante anche perché avere degli aggiornamenti come nel dizionario rispetto a essere fossilizzati sul discorso di Falcone e Borsellino quindi continuare il discorso anche per le nuove generazioni è molto importante perché allargare il più possibile la sfera di conoscenza sulla mafia è l'unico deterrente per riuscire a vincerla veramente secondo me.